Non è uno spettacolo che nasce semplicemente da me, ma è un gruppo di persone, soprattutto di amici e di professionisti. Siamo sia attori che drammaturghi, ma anche giornalisti, esperti di finanza, con una bella collaborazione con la Banca Etica. Uno dei modi che abbiamo noi è quello di portare lo spettacolo davvero dappertutto, non soltanto nei teatri, anche nei teatri, ma anche nelle piazze, nelle fabbriche, negli oratori. Davvero ovunque ci sia la possibilità di farlo. Conferma quello che già io pensavo, quindi rafforza la... La mia sfiducia per certi aspetti. Ho avuto un'ulteriore prova di quanto siamo in balia di forze troppo, diciamo così, incontrollabili. Lo spettacolo ha detto cose che io conoscevo già abbastanza bene, però è stato molto piacevole vederlo in una versione comica. Sul fatto della crisi è vero che la responsabilità è anche nel piccolo, non solo nel grande, insomma, quindi uno si deve interrogare anche su quello che fa effettivamente, quindi questo che a me ha colpito di più.